È cominciato ieri, porterà più di 20 milioni di persone nel nostro paese, provenienti da tutto il mondo, ed è l'Expo. No? Ma a quell'Expo lì se ne accompagna un altro che è molto interessante, che si chiama Expo dei Popoli. Vi eh, salvo, lei è il portavoce di questa Expo dei Popoli, che cos'è? Expo dei Popoli è il forum della società civile dei movimenti contadini che si riunirà dal 3 al 5 giugno 2015 a Milano in fabbrica del vapore ed è l'iniziativa di 50 ONG associazioni italiane in raccordo con 13 reti internazionali, società civile, movimenti contadini appunto, fra cui la Via Campesina che vogliono colmare due vuoti che secondo noi ci sono, ci sono creati in questa Expo. Il primo vuoto è determinato dal fatto che manca la voce dei contadini, allevatori e pescatori che oggi producono il 70% del cibo su scala mondiale, lo fanno in modo sostenibile e sono i nostri primi partner come associazione ONG nel sud del mondo. l'Expo si è dimenticato di una fetta di... No, l'Expo ufficiale, tra virgolette. Beh, diciamo che si è abbondantemente distratto, eh, ci sono ovviamente rappresentanze di, uh, di agricoltori all'interno di Expo, abbiamo qui in studio poi un rappresentante illustre, ci sono dimenticati di quei contadini che sono di piccola scala e familiare, che dice, sfamano il mondo e che spesso però soffrono le ingiustizie del di mercato e soffrono fame e malnutrizione. Roberto Moncalvo è il presidente della Col diretti nazionale e voi siete ben presenti all'Expo, intanto la Col di Reti, diciamo... Le altre grandi organizzazioni, la CIA, la Confagricoltura. Insomma, se rappresentate quanti una popolazione di quanto? Il diretti rappresenta il 70% dell'agricoltura italiana, quindi almeno mila associati, mila persone che vivono di agricoltura. Ecco, perché voi siete dentro l'Expo e non con loro? Per Ma esempio? Scusa guardate, noi abbiamo fatto questa valutazione: Expo è una vetrina internazionale sul tema del cibo e quindi porta con sé tutti i modelli diversi di interpretazione della produzione di cibo che ci sono nel mondo e porta con sé tutte le contraddizioni anche con cui i cittadini e con cui gli agricoltori hanno a che fare tutti i giorni. Proprio per questo noi abbiamo deciso di volerci essere in modo profondo all'interno di Expo, con un investimento importante in un padiglione di col diretti, ma soprattutto con un obiettivo, portare i volti degli agricoltori veri, italiani, che sono agricoltori che spesso famiglie, che fanno agricoltura, che difendono i territori, e soprattutto portare attraverso le loro storie, attraverso i loro prodotti, parlare di una questione fondamentale, di un modello di produzione di cibo, che, di cui l'Italia è protagonista che è un modello legato alla sostenibilità alla difesa dell'ambiente alla tutela delle persone e ha un legame fortissimo con i territori e le comunità locali noi crediamo che questo modello di sviluppo che ha vinto in Italia che oggi consente ancora di avere moltissime eh, famiglie che vivono di agricoltura in Italia sia il modello che l'Italia deve mettere a disposizione, soprattutto di quei paesi poveri, dove ancora i piccoli agricoltori spesso muoiono o comunque soffrono la fame. Questo è un paradosso che è insopportabile e crediamo che nella qualità del modello agricolo italiano, che veramente possa fare scuola e possa diventare modello di confronto davanti a quasi 150 paesi che saranno così. Io presenti. vorrei coinvolgere nel discorso però, <coughs> che stiamo facendo anche in collegamento da Orvieto, c'è Andrea Segre, che tra l'altro è il fondatore del Last Minute Market cioè l'inventore eh, della battaglia contro lo spreco alimentare insomma, sia in Europa che in Italia eh, lei è Orvieto, scusi segret perché cosa? Perché cosa fa Orvieto? Beh, sono stato invitato da Susanna Tamaro, la scrittrice, credo molto nota, che ha organizzato un ciclo di incontri un po' fuori dai festival, diciamo, molto meditati. Dal titolo generale verrà un giorno riflessione sul giudizio universale. Ecco, io ho trattato il tema, verrà un giorno in cui eh, la nostra società sarà senza sprechi, Alimentari, Ecco, diciamo un titolo un po' provocatorio che peraltro si lega molto bene a Expo e al diritto al cibo perché è una sorta di comandamento, un'azione preliminare preventiva. Prima riduciamo, se possibile eliminiamo lo spreco di cibo e poi pensiamo ad aumentare la produzione perché il mondo sta crescendo e ha bisogno di cibo ecco però guardi qui abbiamo in studio eh, Di Salvo che è il portavoce dei, eh, diciamo così, dei, dei movimenti appunto che in, in tutto il mondo insomma, si stanno muovendo e che rappresentano un po' l'expo dei popoli, lo chiamano loro un po' alternativi dall'altra parte invece eh, diciamo così quelli che rientrano nel, nel, nel grande calderone dell'expo ecco, ma... Ci può essere una via che metta insieme i due fronti? No? Perché ci deve essere una spaccatura, una visione così diversa del, dello sviluppo dell'agricoltura del, del, che poi porta a nutrire il pianeta in maniera eh, diversa? Ma è un po' la tesi che ho cercato di sostenere eh, oggi. Se vogliamo nutrire il pianeta innanzitutto abbiamo bisogno di agricoltori di contadini eh, di imprenditori agricoli perché c'è un livello diciamo di sviluppo di conoscenza molto diverso e di buone esperienze di buone pratiche però non possiamo pensare di nutrire il pianeta da una parte con il cibo alto che deve essere una visione che troppo spesso vediamo spadellato da qualche parte mi si perdoni diciamo questo termine, poco scientifico forse, ma soprattutto tanto cibo spazzatura eh, di basso livello eh, che peraltro finisce, e questo è lo spreco nella spazzatura, ecco dobbiamo arrivare a un cibo medio che nutre il mondo e peraltro noi, però parliamo della nostra area, non è tutto il mondo abbiamo un esempio straordinario, un cibo medio che il cibo mediterraneo eh, è proprio lo stesso etimo in realtà che ce lo dice e pensate che il nostro paese è quello che pur essendo la culla, la patria, la sede della dieta mediterranea perché è stata studiata da noi in tutti i suoi aspetti sia ambientali che eh, di salute siamo il popolo che è il più lontano nella dieta nostra attuale eh, da quella mediterranea. Quindi torniamo lì, ci deve essere un denominatore comune che parte da Expo, diritto al cibo garantito, sano, eh, nutriente sufficiente come ben scritto nella carta di Milano e soprattutto per tutti educazione alimentare. Siamo molto maleducati, questo è il dato di fondo. Senti, io volevo però mandare, se è possibile, lo chiedo alla nostra regista Mia Santanera. Avevamo preparato un contributo su quel, sulle testimonianze, perché l'Expo dei Popoli ha avuto un percorso, insomma, è a, insomma arriverà a, a, a, a giugno a, con la sua tre giorni, importante, però ne ha, avuto un, ha avuto un forum importante anche a Napoli. Dove abbiamo raccolto queste testimonianze? Sentiamo. Now that quello che è uno scandalo può diventare un'opportunità. I grandi sprechi dei paesi sviluppati possono diventare con le nuove tecnologie e le conoscenze che abbiamo la svolta e rappresentare una grande opportunità per combattere la fame e per salvaguardare l'ambiente con meno sfruttamento per lo stesso. I motivi per i quali avevo accettato di aderire a questa iniziativa era l'idea che il sud del mondo fosse in qualche maniera preservato, protetto, ospite d'onore in una manifestazione come questa, che le, le, ci fosse attenzione alle esigenze di chi il cibo che noi mangiamo lo produce, lo, lo fa, lo realizza e spesso non arriva neanche a mangiarlo. Fondamentalmente mi sembra una grande fiera di food and beverage eh, in cui l'alimentazione del pianeta è intesa come il magna magna. C'è cibo sufficiente per sfamare 11 miliardi di persone, noi siamo 7 miliardi, quindi dal punto di vista puramente teorico sfamare 7 miliardi di persone è facile. Allora, il fatto che un miliardo di questi 7 miliardi soffra la fame non dipende dal fatto che non c'è da mangiare, dipende dal fatto che non hanno i soldi per comprarlo. In realtà è difficile spiegare ai bambini del terzo mondo perché qua siamo tutti obesi e là sono tutto sicca. È difficile spiegargli perché non c'è una spiegazione. Perché bisogna ricorrere a delle invenzioni culturali, bisognerebbe ricorrere a delle forme legate al. al... La latitudine? Perché, perché uno che è nato alla latitudine più bassa dovrebbe avere meno diritti di chi è nato alla latitudine più alta. Allora a che si può ricorrere per spiegare una, questa, una cosa di questo genere? Al denaro? Perché come si fa a spiegare a uno? Tu sei povero, non mangi, io sono ricco, mangio, mangio ininterrottamente. Non è quindi neanche questa una buona spiegazione. Eh, che altra spiegazione si può utilizzare? Nessuna. Non c'è nessuna spiegazione da poter dare a un bambino che sta morendo di fame, nessun grumo di parole che possa in nessun modo giustificare quello che sta accadendo. Allora, di salvo, portavoce, dicevamo dell'Expo eh, dei, dei Popoli. Allora, eh, la sintesi che ha fatto eh, è perfetta, insomma, eh, ma qual è la vostra proposta? Alla carta, diciamo così, di Milano, che cosa corrisponde? Ma la carta di Milano è una lista di principi assolutamente condivisibili, dove però, che però sconta un grosso problema secondo noi. Il problema di mettere tutti sulla stessa barca, cittadini, imprese transnazionali, governi, tutti sulla stessa barca, quindi senza dare le rispettive responsabilità. Eh, mi riferi, il problema a cui si riferiva Giobbe è che oggi fame e povertà non si vincono di sicuro con iniezioni di tecnologia, iniezioni di mercato. Fame e povertà sono problemi politici che necessitano di risposte politiche. E risposte politiche derivano dal fatto che la filiera agroalimentare dal campo al piatto sconta tutta una serie di concentrazioni di potere nelle mani di poche multinazionali che vanno in qualche modo normalizzate, altrimenti c'è un problema di democrazia e del cibo e per questo i movimenti contadini internazionali hanno conato il termine sovranità alimentare la sovranità alimentare cioè il recupero della possibilità di scegliere cosa produrre come produrre a chi indirizzare la produzione agricola ma anche come consumare quindi uscendo dall'illusione che noi siamo liberi di scegliere quello che consumiamo quando mangiamo questo è quello che noi metteremo al centro della tre giorni e quello che diremo forte al mondo a Milano al 3 5 giugno quindi fame e povertà sono problemi politici che richiedono eh, soluzioni politiche e quindi decisori politici che si assumono responsabilità quando il papa dice questa economia uccide non lo dice a caso, ci ha ben riflettuto, se questa economia uccide è perché ci sono delle politiche aziendali e politiche o non politiche governative che creano delle vittime, che sono le persone che muoiono di fame, le persone che sono malnutrite, le persone che sono violate, la loro dignità di contadini, eh, le persone che non vedono, non hanno un tribunale a cui rivolgersi per le violazioni dei diritti fondamentali. Quindi a noi stessa civile spetta denunciare questi assassini, dar voce a queste vittime e ai decisori politici spetta prevenire nuovi assassini e dare un rimedio legale a queste vittime. Le, le responsabilità sono differenziate. Una carta di mano mette tutti nella stessa barca e una carta fino a se stessa.